Ciao a tutti, sono Candida, nel video di oggi voglio farvi vedere come riciclare un, un contenitore, in questo caso è il eh, contenitore di una bottiglia di rum, e come utilizzare anche degli avanzi di carta, perché in questo caso eh, ho utilizzato la carta scrap eh, dell'album Alchemi di stamperia, eh, che ho utilizzato per fare un album eh, di cui trovate la realizzazione sul mio canale avevo avanzato un pochino di carta e quindi ho deciso di, ric di riciclare tubo da utilizzare poi per depositare i miei pennelli e eh, tutta la carta avanzata per creare questo nuovo progetto ho utilizzato con tutto materiale stamperia eh, nello specifico eh, i colori allegro in queste tre tonalità perché mi sembrava, mi sembrava che andassero bene ad abbinarsi a questa carta. Nello specifico sono il color cappuccino, eh, il color torroncino e poi ho utilizzato questo verde acqua perlato per dare un po' di luminosità al tutto. E, e poi anche stencil e timbri stamperia, ma che vedrete poi nel dettaglio mentre, mentre realizzo il progetto. E, questo, appunto, come dicevo, è un modo un po' per eh, utilizzare gli avanzi di carta, perché alla fine ce ne sono sempre tanti, quando si fa un lavoro rimangono i particolari più piccoli e può essere un'idea fare un lavoro del genere per, per riutilizzarli. E adesso vediamo come effettuare questa trasformazione. Questo è il risultato finale del progetto di oggi cerco di farvelo vedere da vicino così da vedere un po' meglio tutti i dettagli direi che va sempre bene cercare di utilizzare tutto quello che abbiamo in casa per abbellire e utilizzare in maniera diversa i nostri oggetti. Infatti questo sarà il mio nuovo contenitore per i pennelli. Mettiamo il nostro tappo che è venuto così e questo è il lavoro finito. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile oppure se avete piacere lasciate semplicemente un commento. Se anche il video di oggi vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale per aiutarmi a farlo crescere e come dico sempre a questo punto non resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!